Buon lunedì, buon inizio settimana, sono Maurizio Poli, educatore di consulente finanziario. Benvenuti a Economicamente, iniziamo anche con le puntate speciali, con le interviste speciali di professionisti e di, eh, del territorio. Ho il piacere di avere qui come ospite l'amico, Avvocato Danilo Grifo, che è in collegamento con noi. Benvenuto Avvocato, buongiorno. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, buongiorno. Lo troviamo così, una nota piccola, così non si deve fare in diretta TV, siamo in diretta sul canale Sky 810 e in streaming www.welltv.eu, anche sulla pagina della TV www.welltv.eu siamo già in diretta streaming. Troviamo l'avvocato leggermente, leggermente, leggermente, non al 100% delle sue potenzialità fisiche perché sì, è, è, sta tornando, rivelo questo scoop, è, si è sposato avvocato, auguri avvocato, auguri. Grazie Maurizio. Grazie. Alla moglie, alla grazie. moglie, alla moglie eh, che sta, è in dolce, diciamo, possiamo anche dire questa cosa, in dolce attesa, l'avvocato ha già un erede, tutto insieme mi fa l'avvocato nel mese di luglio, compleanno il 21 di luglio, auguri, felicitazioni per il matrimonio e tanti auguri per i figli. Ah, Potremmo chiudere qui la puntata perché la vita <ride> privata, la privata dell'avvocato l'abbiamo già, già messa, messa in piazza. Comunque, a parte le, le, le cose che sono Grazie. di colore, ma importanti, perché la vita privata è importante, anche se lui dedica moltissimo tempo e abbenegrazione ai suoi clienti, li segue, soprattutto dal punto di vista professionale, imprese, imprenditori, trovano nell'avvocato Grifo un valido, un valido scudo dal punto di vista di protezione, dal punto di vista di rinascita, anche dal punto di vista di risollevarsi da situazioni complicate che sembrano complicate, ma legge alla mano, diritto alla mano, l'avvocato riesce a trovare delle strade, è vero Danilo? Ci proviamo Maurizio, ci proviamo. Poi... Ci proviamo però, vedo che molte tue cose, sentenze che stego eccetera, che ogni tanto noto sui social, fanno anche un po' di giurisprudenza, vedo dei fatti concreti, vedo delle situazioni che riesci a risolvere, Inizialare. questo è importante. Ma innanzitutto non utilizzerei mai il simbolo noi siamo, siamo una squadra molto, molto nutrita e, e quello che si riesce a fare i risultati che si riescono a raggiungere sono sempre i risultati della squadra, mai del singolo. Io devo molto alla, ai miei colleghi di studio, uno perché mi sopportano e quindi questo non è cosa da tutti, e due perché con il loro professionismo e la loro abnegazione hanno sposato la causa oggi come oggi questo di lavoro in questo comparto, cioè quello dell'assistenza alle aziende, non è un lavoro ma è, è diventata una vocazione vera e propria. Siamo in un momento storico in cui le imprese, soprattutto che sono il motore del nostro paese, vivono una grande pressione, un grande stress eh, dal punto di vista sia economico, finanziario e giuridico, perché a mio parere non vi è una normativa che tuteli efficacemente il tessuto imprenditoriale del nostro paese, quindi oggi gli imprenditori che lavorano in Italia sono, io dico che sono degli eroi perché comunque riescono a, a, a farcela malgrado tutte le difficoltà e, e, la quasi, e la quasi assenza di concreti dal punto di vista normativo anche, anche italiano. Parlo di, di regime fiscale, parlo di una serie di altre cose che poi si riflettono sul, sul buon andamento del tessuto del mercato nostrano, ecco. Questo che stai dicendo è molto importante, no, no. è realtà, è territorio, è imprese perché ah, va bene. Se puoi abbassare appena appena mi dicono dalla regia: scusami Danilo il tuo microfono, il volume, perché c'è un piccolo ritorno tutto qua, Danilo. Appena appena, grazie. Funziona e... meglio così? Sì, sì, funziona meglio, funziona meglio. Dicevo okay. che hai fotografato esattamente la situazione economica di adesso. I giornali parlano già adesso siamo a fine di luglio, ma di un settembre, ottobre, novembre, abbastanza delicato per le imprese, si parla di oltre 100.000 imprese che troveranno difficoltà serie dal punto di vista imprenditoriale, e parlo delle medio-piccole, parlo poi anche della situazione di tutti i mutui che sono stati garantiti dalla, dallo Stato con la garanzia statale e messi in piena pandemia, che partono non più diciamo solo la rata degli interessi quindi ma parte anche la rata in conto capitale dopo due anni quindi partiranno questi mutui e molte, molte aziende non sono pronte non sono strutturate per, per sostenere questa pressione come dicevi tu tu parli dei mutui sospesi durante la pandemia giusto? Esatto mutui sospesi ma anche eh, tutti i mutui fatti con il preamortamento che ci sono di, di 24 ah, certo. mesi che c'era che adesso però a settembre viene a scadere questo preammortamento e partiranno le rate più interessi. Quindi molte aziende si troveranno, io parlo dei 30.000, non sto parlando dei famosi 30.000 per intenderci. Diciamo che è un po' il sistema che non ha, retto, non ha funzionato come si deve in questo momento, basti pensare anche alla agli anticipi, ai fondi per il super bonus e alle 33.000 aziende che rischiano il fallimento in questo momento perché sembra che sia tutto bloccato, quindi eh, uno Stato che ti dice fai il lavoro, io ti do i soldi e poi dopo i soldi finiscono eh, mettendo a dura prova e a rischio l'esistenza di migliaia di aziende, questo è, è un qualche cosa a quale bisogna trovare una soluzione eh, perché il... Il, il mercato, il cuore non è ripartito malgrado i colpi eh, flebili di defibrillatore, ma questo poi è il malfunzionamento di un sistema evidentemente orchestrato non benissimo eseguito, peggio bisogna trovare inevitabilmente una, una, una soluzione, perché alla flebile ripresa che poteva arrivare dopo, eh, dopo la pandemia, io dico dopo la pandemia ma la pandemia non è ancora mica passata perché noi abbiamo, abbiamo ancora oggi a che fare, ecco noi ci vediamo da remoto anche per questo, per evitare il rischio, il rischio di no? E quindi vuol dire che in realtà il, il rischio pandemia non è realmente passato. Non Io però passato. sento la mia voce, sì, sì. Sento la mia voce che ritorna. C'è un po' di ritorno, c'è un po' di ritorno. Okay. Io sento, è, è corretto quello che ha detto Avvocato Danilo, nel senso che la pandemia non è passata, lo leggiamo tutti sui giornali, viviamo come se fosse passata, ma dal punto di vista anche della ripresa economica cominciamo un po' a zoppicare, tutto quello che serviva, sappiamo benissimo, materie prime, tutto quello che è l'aumento dei costi energetici dal punto di vista e l'ombra della guerra che sembra lontana, ha tirato un bel freno a mano per le imprese. Quindi tutto questo insieme, questa tempesta perfetta, si sta preparando per arrivare a, a settembre. Quindi anche... Esatto, molti, molti economisti parlano di un di un problema se potrebbe scoppiare e arrivare al suo come a settembre al suo culmine a settembre per il di, di un colpo di coda brutale della crisi non è affatto pellegrino io credo come ho sempre sostenuto per la verità che il, il vero incentivo per, per far ripartire il motore italiano a mio parere Onestamente non credo sia nemmeno nel, in, in interventi come Super Bonus, eccetera, dall'altro lato abbiamo aziende che stanno avendo oggi le tasse che erano state rinviate nel 2020 per le questioni della pandemia insieme alle tasse ordinarie, eh, ma anche professionisti, nessuno lo, però, non potendo contare sulla ripresa che in effetti non c'è stata, come doveva effettivamente esserci. Quindi un vero intervento alle tue, sarebbe, essere, a mio parere, una, una deflazione della, della pressione fiscale, almeno, almeno nel periodo della pandemia, perché come succede poi storicamente, i grandi, grandi elettricità e i ehm. cataclismi, no? questo avrebbe certamente dato più liquidità alle aziende e gli avrebbe potuto avere un bene eh, finanziario al quale fare in un momento buio come questo. Tutto questo non è facile. Da parte dell'Agenzia delle Entrate poi c'è stato uno tsunami di esecuzioni, poi sono ripartite uh, subito dopo il semaforo, e poi c'è interruzione via e quindi questo certamente non aiuta perché si vive in un regime, di, in un regime dico, uh, normativo ed esecutivo particolarmente mozzafiato per le aziende e quando non c'è liquidità, Caro Maurizio, non c'è possibilità di guardare al futuro, gli interventi quindi, quindi devono parlo. essere alleggeriti. Hai ragione carolino, perché quello che stiamo ospitando qui, oltre alla tua esperienza professionale di altissimo livello, ormai nel tuo settore di assistenza alle imprese, abbiamo fatto parlare anche gli imprenditori, medi e piccoli. E tutti riportano quello che stai dicendo tu. Linsostenibilità, la leggerezza del, del, del sistema fiscale che non. Seduti a tavola c'è un ospite che vuole dal 50 al 60% di quello che tu fai, lo vuole, anche se lo rimanda, come è successo nel momento della pandemia, ma adesso si è riseduto a tavola e vuole sedersi con i commensali e vuole mangiare anche lui dal punto di vista operativo. Quindi grande pressione, grande situazione di disagio anche dal punto di vista, perché è detto giusto, gli imprenditori sono degli eroi ma sono lasciati soli ecco perché è la figura importantissima di avere uno studio di avvocati come hai detto tu e ti faccio un plauso perché tu non tutti sono così parlano della squadra della tua squadra, del tuo team che conosco che apprezzo che sono la vera punta del diamante perché da soli in un mondo così complicato hai sottolineato bene non si va da nessuna parte poi guarda Maurizio il punto eh, di base è anche questo perché non solo come diceva eh, è un, è un impianto normativo che non aiuta l'imprenditore ma perché l'imprenditore in questo paese è anche un eroe perché poi nel momento in cui l'imprenditore già in una situazione di tendenza molto difficile iniqua rispetto a quella degli altri competitors degli altri paesi in un mercato che comunque si proclama come in cui gli interlocutori possono venire nel nostro, nel nostro mercato rilevante a condizioni di partenza diverse più vantaggiose nostre e noi non possiamo andare nei loro mercati perché abbiamo un appesantimento di partenza anche dal punto di vista fiscale non è differente quindi già qui una di, di eh, quindi un mercato unico iniquo dal punto di vista che crea differenze ontologiche a parte questo, poi nel momento della difficoltà eh, il socio di maggioranza di ogni impresa, cioè lo Stato, non interviene a effettivamente gestire la posizione del, dei propri soci di minoranza e poi c'è anche un altro aspetto, nel momento in cui l'imprenditore non ce la dovesse fare a restare con la testa fuori dall'acqua, e dovesse poi fallire, eh, dal punto di vista poi sessuale, eh, siamo molto spesso ad una Reale caccia alle streghe per trovare le degli dell'imprenditore, magari la responsabilità patrimoniale della società. Anche il bisogna fare il problema della, della debitoria, con aggredendo quanti più patrimoni possibili. Ed ecco allora che si vanno a cacciare anche i patrimoni privati. Noi ne parlavamo l'altro giorno, Maurizio, con. Abbiamo ottenuto sul Milano una, una sentenza di assoluzione di un nostro cliente che era stato aggredito dalla curata. abbiamo amministrato il fatto di un'azienda che era fallita e che era un risarcimento di 7 milioni. Poi è venuto fuori che ovviamente alla fine del processo il nostro cliente è stato assolutamente assoluto, però ha rischiato, ha rischiato di, ed, era, ed è un giovane imprenditore del, del nostro territorio, circa 35 anni, ha rischiato di minarsi. e Ecco perché c'è una faciloneria nel sottoporre a, processo, a processi così gravi, così pregnanti, così devastanti, che poi, eh, a parte l'aspetto penale, anche quello civilistico significava sostanzialmente fare in modo che questo ragazzo non, non avesse mai potuto avere più una seconda possibilità. Così come sempre in materia fallimentare, una eh, con un'azione un di responsabilità, a partire di quest'anno da parte della curatela, con un nostro cliente, si hanno eh, due milioni di, di risarcimento danno, non, eh, cioè solo per, per responsabilità amministrativa, e poi è verificato alla fine del processo se la responsabilità era di circa 100.000 euro. Cosa che poi è stata prontamente ripianata, anche però voglio dire: parliamo di, di azioni che avrebbero potuto compromettere definitivamente l'esistenza di giovani imprenditori. Tutto questo scoraggia i, i giovani dall'avvicinarsi al mondo dell'imprenditoria e quindi da cominciare a creare reddito. Qualche cosa deve cambiare in questo paese, perché altrimenti non, non ce ne sarà più per nessuno, capisci Anche perché, vedi, quello che stai dicendo tu è molto importante. Sì, c'è l'aspetto penale civilistico. Ma tu hai anche un aspetto psicologico, perché è devastante dal punto di vista personale, psicologico, dovrei affrontare una montagna così che ti viene incontro e tu sei lì inerme, perché sei inerme di fronte a queste cose qui, e come hai detto tu, l'esempio è molto importante. Se diamo degli esempi positivi altri giovani intraprendono, fanno impresa, ma si vedono queste situazioni in cui poi sì, viene assolto, dopo il tuo intervento, il tuo team interviene, va bene, ma le fulche caudine che ha passato con l'imprenditore dal punto di vista psicologico mm. l'avvocato ha eh, anche questo aspetto che... qui, l'avvocato penso ha anche questo aspetto eh, sì, assolutamente sì, io che non riesci mai ad affrancartene realmente perché poi eh, l'azione delle clienti responsabilità di prima persona anche se tu in qualche modo cercare di scindere i due aspetti, questo poi non avviene non avviene mai realmente del tutto, anche perché secondo me un certo livello di empatia ci vuole, perché altrimenti eh, rischiamo di far diventare numeri le persone e, e questo non va bene. Dal punto di vista dell'esempio, come dicevi tu, il problema vero è che gli imprenditori, soprattutto i giovani imprenditori oggi, vedono che devono scalare la montagna con eh, spazio mille difficoltà, nessuno che ti aiuta un socio di maggioranza che si sia giustamente al tavolo ma eh, si titolo. Eh, e poi nel momento in cui le cose vanno male non solo ti abbandona ma ti persegue in maniera brutale rischiando di rovinarti la vita e di compromettertela per sempre ora, è chiaro che sono anche i furbi esistono anche gli imprenditori falliscono per il mestiere e questi può essere perseguiti perché loro fanno con i fallimenti e la sofferenza di altre persone però in, in tutti i miei anni di, di carriera fino adesso io ti posso dire che quelli che realmente sono questi fanno questo sono un numero davvero esiguo rispetto alla moltitudine dei clienti che ti passano davanti degli imprenditori che ti passano davanti ma soprattutto poi chi lo fa realmente per mestiere difficilmente poi si mette nella condizione di essere perseguito tanto facilmente. Per cui la stragrande maggioranza degli imprenditori sono quelli che cercano di, di portare a casa il pane per sé e per i loro, loro collaboratori, i loro dipendenti. Bisogna Condivido a pieno, quello Condivido a pieno quello che stai dicendo. Condivido appieno quello che stai dicendo, anche perché non... si, se fallisci una lettra, Però... la lettera scarlatta che veniva messa una volta nel medioevo, che indicava la persona che. Se fallisci, cioè questa lettera scalata non te la togli più di dosso, non te la togli più di dosso, non riesci più a ripartire e si brucia tutto poi, il tesoro. Non eh. solo tu eh, impedisci, scoraggi l'imprenditore italiano dal cominciare, quindi le nuove leve no, dal cominciare a fare questo lavoro, ma soprattutto disincentivi eh, l'imprenditore estero ad investire nel nostro paese, se non nella misura in cui... Se non nella misura in cui gli porgi su un piatto d'argento le imprese di dissestate italiane che devono svendersi pur di fare una procedura concorsuale ed evitare il fallimento in modo tale da non rischiare la banca o l'aggancio eh, dei, dei propri patrimoni personali, perché se un'azienda fa un concordato oppure fa una ristrutturazione si svende però magari evita lo spettro della persecuzione della forca gautina come dicevi tu e questo però genera un altro aspetto tra l'altro io ne parlavo anche nel libro che vedo che hai in mano genera un, aspetto, genera un altro aspetto pernicioso perché a questo punto viene l'imprenditore tedesco l'imprenditore inglese, l'imprenditore cinese e si viene a comprare i miei diritti italiani ecco. l'imprenditore italiano che ha la necessità di chiudere per salvarsi e svende il proprio prodotto tipico all'imprenditore tedesco che viene qui con una liquidità diversa vuol dire che dopo Mediterraneo sarà fatto dal signor Ruber o dal signor Smith o dal signor Yard ma non più dagli italiani quindi noi saremo dei poperati po ma questo in questo momento già sta avvenendo saremo dei poperati po in casa nostra ah sì è un meccanismo che non funziona hai ricordato bene perché dietro la tua libreria ci sono due cose la regia ha già fatto vedere il libro la ringrazio il tuo libro che abbiamo qui, sul tavolino ce l'hai anche dietro in libreria, vedo, e si chiama L'Italia conquistata tra false crisi e pandemie di Danilo Griffo. è in edicola, sì sì no no, è paesaggistica, un libro particolare per quanto riguarda fatti concreti, è molto chiaro, un approccio concreto, molto concreto come è il tuo stile, e poi ne parla veramente bene dal punto di vista della difesa delle imprese, la difesa dal punto di vista dell'imprenditore, per salvaguardare questo patrimonio importantissimo che è l'impresa e l'imprenditoria. Questo è da leggere sicuramente, lo trovate online dappertutto e lo potete ordinare su tutte le piattaforme per vedere la realtà con gli occhi. Del, dello studio dell'Avvocato Grifo ma anche dell'imprenditore dall'altra parte che subisce tutto questo e se non ha uno scudo al suo fianco è, è molto molto complicato. Molto complicato. Quindi Poi, complimenti, il, complimenti per, la tua, per la tua professionalità in questo libro. Vuoi aggiungere qualcosa sul tuo libro? Qualche piccolo spunto? No, che il ricavato poi del libro va interamente in beneficenza alle, agli sfrattati dalle esecuzioni bancarie dell'erario, quindi è, è un doppio, doppio bonus, chi lo acquista sa che il denaro verrà dato, verrà devoluto a queste situazioni molto complicate, molto, che poi devastano poi le famiglie. Sia dal punto di vista personale, imprenditoriale, ma anche dal punto di vista psicologico e anche di ripartenza, perché io parlo sempre di ripartenza e qui però c'è uno zaino, è come se vediamo in mondiali di corsa l'Italia che parte con uno zaino nei 100 metri sulle spalle, mentre gli altri non ce l'hanno. Poi voglio farti i complimenti perché dietro nella tua libreria vedo anche il bellissimo premio del 2019 delle Fonti Awards, in cui lo studio legale vince il premio come studio legale dell'anno in diritto commerciale nel 2019 e vedo dietro di te il premio, eccolo là, complimenti anche a no, tutti. In realtà anno. sono il 2019, i 2020 e i no, sono tre per un motivo, perché sono i vari caspita, anni... Caspita, bisogna... questa, so... questa è una surprise anche per me. Complimenti, no, non, non è che ti danno tre statuette per un secondo, no? Anno. Non credo, non credo, non credo che ti danno. È come, è come dice vincere l'Oscar dal punto di vista del, della professionalità: dice, non te ne danno tre, te ne danno una per ogni anno che partecipi e per ogni sezione. Complimenti a te e al tuo staff, Grazie. molto importante questo, questo aspetto qui perché è vero, i premi servono anche per rinsaldare la squadra, per far vedere che. Il lavoro e il sudore che si mettono negli spostamenti, nel, nell'aspetto del, del, del, del risolvere i problemi, perché alla fine si risolvono problemi complicati con il diritto, cercando nei meandri del diritto soluzioni che possano salvare l'impresa. Questo è quello che fai alla fine, dice faccio l'avvocato di diritto commerciale, ma cosa diavolo fa lo studio avvocato Grifo? Questo, Questo si, mette al si mette al fianco dell'imprenditore e questo è quello che cerchiamo di fare Maurizio però è più vero che a volte per farti ascoltare dalla magistratura bisogna, bisogna insistere molto, bisogna gridare molto forte e bisogna, bisogna mettersi nella condizione di poter, di poter resistere anche ai colpi io più volte sono stato critico anche nei confronti della, di parte della magistratura che sembra molto sorda rispetto alla, alle, alle istanze dei cittadini e quindi dei... Dei soggetti che stanno dall'altro lato, della barricata che divide poteri forti e, e comuni mortali. Per fortuna tante volte si riesce comunque ad avere ad avere un, un giudizio illuminante, come nei casi di cui parlavamo prima, facendo letteralmente salva l'esistenza di, di, alcuni, di alcuni clienti. Però tu prima parlavi di ripresa, io parlo... Innanzitutto di dignità. Noi dobbiamo in questo paese cominciare a ragionare in termini di dignità. Non è possibile che un imprenditore che ha lavorato anni poi ha torto a ragione con più o meno responsabilità per carità di Dio, ma la responsabilità non, non è mai univoca: però dovesse in qualche modo andare in crisi e perdere tutto, si rischia che questo imprenditore venga cacciato di casa senza che lo Stato provveda, cosa che invece noi facciamo per gli indigenti anche qui, quelli che vengono da, da fuori i confini del nostro territorio, senza che lo Stato provveda prima a trovare degli alloggi, sebbene di fortuna o sebbene eh, di carità, se li vogliamo chiamare così, ma invece qui si, si riesce con una, con una leggerezza che mi ricorda il concetto di banalità del male, non so se eh, riferito poi all'esatto, si riesce a, a mettere alla porta un imprenditore, magari anziano, che ha lavorato una vita e che non ha dove andare, non avrà più un tetto sulla testa perché la banca deve recuperare, ad esempio, 10.000 euro, 20.000 euro, cioè è quello che la banca magari probabilmente recupererà da quell'esecuzione perché l'immobile vale tanto a fronte di anche un milione di euro, però l'interesse. Eh, del, del creditore della banca a recuperare un centesimo della sua creditoria vale più del diritto evidentemente ad avere un tetto sulla testa per un imprenditore anziano che comunque ha pagato contributi e ha, e ha creato reddito, ha creato posti di lavoro magari per tanti anni e poi è finita male, ma non credo che questo sia un, un atteggiamento dignitoso che il nostro paese possa riservare ai nostri cittadini e ai nostri imprenditori. Se cambierà questo, allora possiamo cominciare a parlare di ripresa. Altrimenti, secondo me, non ci sono le basi e la mentalità di base che deve cambiare in questo Paese. Allora, manca un minuto alla fine di questa puntata, il tempo vola. Io vorrei ringraziare l'amico, se posso dirlo, Avvocato Danilo Grifo, per la parte sua parte. presenza e per la sua professionalità e per, per la capacità che ha lo studio di abnegazione. Voglio sottolineare il lato umano anche, perché ci tengo. Sì, le capacità Grazie. professionali ci sono, ma il lato umano, conoscendolo personalmente, conoscendo la sua squadra, è molto importante secondo me. Quindi un tuo sito per piacere, Avvocato, dove uno possa scriverti una mail, avere un, un piccolo aggancio. Ma ci trovano sui social, Griff e Partners. Su tutti i social, come Danilo Griffo, dappertutto, il sito si trova facilmente. Se volete contattarlo c'è, potete l'accoglienza c'è, l'ascolto c'è io volevo ringraziare sì, per... poi, eh. poi voglio dire ognuno ha i suoi difensori di fiducia non c'è bisogno che è, è vero, ognuno ha i suoi difensori di fiducia è vero, è vero ma mettere in squadra un valore aggiunto come te lo dico io, lo dico io, non lo dici tu per me è da una riflessione da fare è vero, ho i miei professionisti ma se ho un attaccante in più da mettere in squadra io me lo gioco ringraziamo l'avvocato Danilo Griffo. Auguriamo di tanta felicità per il futuro nascituro e alla prossima Grazie. con, eh, con il tuo, eh, la tua professionalità. Grazie di essere stato con noi economicamente. Grazie mille, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a te, avvocato, buon lavoro a te. Vi ringrazio, una bellissima puntata, un bellissimo special. Ci rivediamo domani alle 8.30 economicamente. Grazie.